Questo è tutto l'hotel, ci sono cinque suite così. Questa è la nostra. Fa un po' impressione da fuori. <ride> questo è l'interno della suite. Stupendo. La nostra è tema tree, cioè albero, infatti. C'è cioè, questo albero che dicono abbia più di mille anni. Questo è il, il letto in cui dormo con Pardis. Queste sono le nostre valigie incasinate. Questa io. Qua c'è il bagno. Lì c'è il water. Con anche bidet. Ma la cosa più bella, vabbè, qua c'è una bellissima vasca. Qua le docce. Ma la cosa più bella è la terrazza nella natura e la vasca, che adesso mi faccio, è completamente immerso nella natura. La cosa interessante poi di questo, di questo lodge è che durante il giorno si può camminare, vedete, da una suite all'altra senza problemi, anche da soli. Di notte devi sempre chiamare qualcuno dello staff perché ci potrebbero essere animali. Qua stiamo camminando verso la parte comune, c'è una piscina qua, e un'altra qua. E questa è la parte comune che è pazzesca, dove si bevono drink, si mangia, eccetera.